In Apocalisse capitolo 14, al versetto 6 e al versetto 7, ci viene presentato il messaggio del primo angelo che probabilmente molti tra di noi si ricordano. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante l'Evangelo eterno ad ogni abitante della terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo, e gridava a gran voce, temete Dio e dategli gloria perché è giunta l'ora del suo giudizio. E adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Ebbene, quest'ultima richiesta in modo particolare, adorate il creatore, adorate colui che è il Dio creatore, il modo per poter adorare il Dio creatore lo ritroviamo in modo chiaro e molto esplicito in quelli che sono i primi quattro comandamenti dei dieci. Comandamenti. E come abbiamo già detto, il primo comandamento che abbiamo studiato in questa occasione di mattina, abbiamo visto che il primo comandamento ci mostra chi è il Dio creatore, il vero Dio al quale noi dobbiamo offrire tutta la nostra adorazione, mettendo da parte ogni idolo, mettendo da parte ogni falso Dio, affinché non ci siano altri dei davanti a lui. Nell'occasione invece uh, che affronteremo proprio ora andremo a vedere e a studiare assieme quello che è il secondo comandamento che ci mostra in modo chiaro ed esplicito come, come dovremmo adorare Dio. In che modo dovremmo adorare Dio quando offriamo un servizio di culto e di adorazione nei suoi confronti? Come dovremmo adorare Dio? Per questo motivo vorrei invitarvi ad aprire la parola le sante scritture in esodo esodo capitolo 20 esodo capitolo 20 e vorrei che iniziassimo a leggere dal versetto 1 allora dio pronunciò tutte queste parole riferendosi ai dieci comandamenti io sono il signore il tuo dio che ti ha fatto uscire dal paese d'egitto dalla casa di schiavitù non avere o non avrai altri dei oltre a me questo è il primo comandamento. Ma il secondo comandamento continua dicendo, e questo sarà il centro dello studio in questo pomeriggio, non ti farai scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Come inizia questo secondo comandamento? Questo secondo comandamento inizia dicendoci che noi non dobbiamo farci o che noi non ci faremo, se ameremo il Signore con tutto il nostro cuore, che non ci faremo alcun tipo di scultura e alcun tipo di immagine delle cose che sono su nel cielo, qui sulla terra o sotto la terra, giusto? Ora, la domanda è, a che cosa si riferisce quando... Si parla di sculture e immagini, nelle quali noi non ci faremo né sculture né immagini delle cose nei cieli, sulla terra o sotto la terra, nelle acque sotto la terra. A che cosa si riferisce? Si riferisce forse a non farci per niente alcun tipo di immagine? Con altre parole, è vietato forse fare dei disegni? che ritraggono un bel albero o un bel paesaggio o fare un dipinto con le nuvole oppure un dipinto con le acque e i ruscelli è un peccato è vietato farsi una foto con le persone che amiamo a cui vogliamo bene e fare un piccolo quadro e tenerlo in casa in camera perché no. Peccato quando adorano il peccato è quando noi le adoriamo e quando noi le serviamo. Infatti, leggiamo assieme il versetto 5, perché quando leggiamo la parola di Dio dobbiamo leggerla sempre nel suo contesto, infatti, il versetto 5 ci dice non ti prostrare davanti a loro e non li servire. Quindi vediamo il problema principale, lo abbiamo quando le immagini. Che noi ci facciamo o le sculture che noi ci facciamo o le foto che noi facciamo o qualsiasi cosa rappresenti un qualche cosa di creato il problema lo sia quando quando noi ci prostriamo davanti a quell'immagine a quella scultura oppure quando la adoriamo. Questo è il problema e questo porta a peccare una persona che adora, che la serve, che si prostra e andremo a vedere sia nella lettera che nello spirito, che nello spirito. Ora la domanda è perché Dio non ha permesso che Dio stesso fosse rappresentato in alcun modo? Perché Dio non ha voluto che fosse rappresentato in alcuna forma, attraverso alcune immagini, attraverso alcuna scultura? Perché? andiamola a vedere assieme in Deuteronomio. Deuteronomio capitolo 4. Deuteronomio capitolo 4 e inizieremo a leggere dal versetto 10. Deuteronomio capitolo 4 e inizieremo a leggere dal versetto 10. Fa riferimento al momento in cui Dio diede la legge dei dieci comandamenti sul monte Deuteronomio 4, dal versetto 10, ci dice, ricordati del giorno che comparisti davanti al Signore, al tuo Dio, in ore, quando il Signore mi disse, radunami il popolo, e io farò loro udire le mie parole, o i comandamenti, perché essi imparino a temermi tutto il tempo che vivranno sulla terra e le insegnino ai loro figli, voi, versetto 11, vi avvicinaste, vi, ferma vi fermaste ai piedi del monte, e il monte era tutto in fiamme, che si alzavano fino al cielo. Vi erano tenebre, nuvole e oscurità. E dal fuoco il Signore vi parlò, e voi udiste il suono delle parole. Ma, attenzione, sottolineiamolo, ma non vedeste nessuna figura non udiste che una voce. Egli vi annunciò il suo patto che vi comandò di osservare, cioè i dieci comandamenti, e li scrisse su due tavole di pietra. Dio pronunciò quelli che sono i dieci comandamenti attraverso le sue parole, ma loro non videro alcuna figura. Versetto 15. Siccome no, siccome... Voi non vedeste nessuna figura il giorno che il Signore vi parlò in Oreb, dal fuoco, badate bene a voi stessi affinché non vi corrompiate e non vi facciate qualche scultura, la rappresentazione di qualche idolo, la figura di un uomo, di una donna la figura di uno degli animali della terra, la figura di un uccello che vola nei cieli, la figura di una bestia che striscia sul suolo, la figura di un pesce che vive nelle acque sotto la terra, e anche affinché, alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto l'esercito celeste, tu non ti senta attratto a fare che cosa? Tu non ti senta attratto a prostrarti davanti a quelle cose e a offrire loro culto, perché quelle sono le cose che il Signore, il tuo Dio, ha lasciato per tutti i popoli che sono sotto i cieli. Quanto a voi, il Signore vi ha presi, vi ha fatti uscire dalla fornace di ferro dall'Egitto per farvi diventare il popolo che gli appartiene come oggi di fatto siete. Ora, il Signore si adirò contro di me a causa vostra e giurò che io non avrei oltrepassato il Giordano e non sarei entrato nel buon paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà in eredità. Infatti, io dovrò morire, diceva Mosè, in questo paese, senza passare il Giordano. Senza passare il Giordano, ma voi lo passerete, passerete quel buon paese. Possederete quel buon paese. Guardatevi, versetto 23 dal dimenticare il patto che il Signore, il vostro Dio, ha stabilito con voi e dal farvi una scultura che sia immagine di qualsiasi cosa che il Signore, il tuo Dio, ti ha proibita, versetto 24, poiché il Signore, il tuo Dio, è un fuoco che divora, è un Dio geloso. E ritorneremo su questa espressione che Dio è un Dio geloso perché lo rivedremo anche proprio nel comandamento, nel secondo comandamento, ma capiremo bene il significato di questa espressione. Il concetto principale è che Dio quindi non ha voluto che il popolo lo rappresentasse con qualsiasi delle sue creature, persino un uomo, una donna, che esso sia, affinché il popolo non si corrompa. Di Dio, infatti, ci viene detto... In prima Timoteo capitolo 6 prima Timoteo capitolo 6 leggeremo assieme che cosa ci dice il versetto 16 riguardo a Dio e perché Dio non si è rivelato in quel momento con una forma o con un'immagine prima Timoteo capitolo 6 il versetto 16 ci dice riguardo a Dio che è il solo che possiede l'immortalità l'immortalità e che abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha visto né può vedere a lui siano onore e potenza eterna amen di Dio ci viene detto che lui abita in una luce inaccessibile che nessun uomo non può vedere. Ecco anche perché Dio ha mandato Gesù Cristo per mostrarci com'è il Padre in realtà ed è proprio per questo motivo che Dio diede il comandamento di non rappresentarlo sotto alcuna forma, immagine, affinché gli uomini non abbassassero quell'ideale di Dio che gli uomini non corrompessero l'ideale di Dio, non corrompessero l'immagine di Dio con una qualsiasi delle sue creature. Dio non può essere rappresentato attraverso l'immagine, il volto o l'immagine di un uomo o di una donna, anche se noi siamo stati fatti a sua immagine e somiglianza. Tuttavia, Dio non può essere rappresentato da noi uomini in questo modo. Perché? Perché nella nostra mente la sua immagine verrebbe degradata così come anche Dio ha deciso che di non essere rappresentato neanche come fanno molte delle popolazioni pagane attraverso quelli che sono gli animali della terra, le piante della terra, gli alberi della terra, il sole, la luna e le stelle. Sapete, gli uomini che hanno iniziato a rappresentare Dio proprio in questo modo sono arrivati in una terribile degradazione morale perché perché hanno abbassato gli standard di Dio perché hanno abbassato l'idea della moralità che Dio richiede da loro paragonando Dio a una delle sue creature a volte anche tra le più basse delle sue creature di questa terra quando ad esempio andiamo a vedere l'esempio del popolo pagano romano di Roma ci viene rappresentato proprio fino a che punto gli uomini degradati si spinsero si spinsero a rappresentare Dio Romani capitolo 1 Romani capitolo 1 e inizieremo a leggere dal versetto 22 e vogliamo andare a vedere fino a che punto gli uomini arrivarono degradando l'immagine di Dio degradando le richieste di Dio e rappresentando Dio con idoli, con sculture, con immagini che il secondo comandamento vieta. Ascoltate, si sta parlando dell'impero romano pagano e di questi uomini pagani, romani capitolo 1 dal versetto 22 ci viene detto, benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in che cosa? in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Esattamente ciò che Dio ha detto di non fare, non paragonare Dio ad alcun uomo, non paragonare Dio ad alcun animale, non farlo, non paragonarlo agli elementi naturali, non farlo perché? Perché sennò no, diventerai sempre più degradato nella tua mente. Non ci sarà più questo rispetto e questa santità nei confronti di Dio. Versetto 24. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi, che cosa hanno fatto? Che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito che cosa? Hanno adorato e servito la creatura. Invece del creatore che è benedetto in eterno. Amen. E a che cosa sono arrivati questi uomini che hanno degradato l'immagine di Dio, sono arrivati a degradare moralmente se stessi. Infatti, riguarda questi uomini, ci viene detto, perciò, Dio, versetto 26: gli abbandonati a passioni infami, infatti, le loro donne hanno cambiato l'uso naturale di quello che è contro natura. Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento, e che altro hanno fatto, versetto 29, nella loro mente perversa, ricolmi di ogni ingiustizia e di malvagità? Cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di, malva di malvagità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel mare, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Questo è ciò a cui portò il semplice trasgredire del secondo comandamento. Dalla degradazione dell'immagine di Dio a una degradazione del, del carattere. Quando noi guardiamo quello che è il secondo comandamento, quello che abbiamo letto è non farti né scultura né immagine alcuna. Ora, noi sappiamo che ad un certo punto il popolo pagano, romano pagano, Um, ad un certo punto della storia è diventato cristiano, ce lo ricorderemo probabilmente nella storia. L'impero romano da pagano è diventato cristiano e voglio che sappiate che in questa, in questa transizione da pagano a cristiano molte delle pratiche, molte di quelle abitudini pagane, rituali, riti, false adorazioni nei confronti della natura eccetera, una volta con il passaggio al cristianesimo, molte di queste pratiche pagane sono state incorporate nel cristianesimo e sono diventate, per così dire, cristiane. Molte delle sculture, molte delle immagini, molti degli idoli, degli oggetti profani che venivano utilizzati per il rito pagano, vennero, divennero cristiani, cristianizzati. Quegli oggetti profani diventarono oggetti sacri e quegli idoli che si facevano divennero oggetto di venerazione e di adorazione. Quando noi vediamo il secondo comandamento ci dice non ti farai né scultura né immagine alcuna. Nella versione CEI, che è la versione cattolica, il termine scultura viene qui redatto con non ti farai idolo né immagine alcuna queste sculture queste immagini che venivano venerate onorate e adorate erano semplicemente degli idoli dei veri e propri idoli e in questa mattina abbiamo visto che cos'è un idolo un idolo è ogni oggetto o immagine di oggetto che sia adorato e venerato in quanto ritenuto una divinità o simbolo di una divinità. Questo è il significato principale, ed è quello che questa mattina vi avrei detto che avremmo studiato e approfondito nell'occasione di questo pomeriggio. Un idolo è ogni oggetto o immagine che viene adorato e venerato come una divinità. E voglio chiedervi nel rituale: nel sacerdozio cristiano cattolico esistono questo tipo di idoli, di oggetti o immagini che vengono venerati e adorati? Vediamone soltanto un paio. Vediamone soltanto un paio. E possiamo renderci conto che questi oggetti per la venerazione, questi oggetti per l'adorazione, sono più comuni di quanto noi crediamo, più comuni di quanto possiamo solamente immaginare. Questi oggetti che vengono venerati, baciati, ai quali si rivolgono le preghiere, non sono nient'altro che la trasgressione del secondo comandamento. E voglio che sappiate una cosa, noi come cristiani, noi come figli di Dio, come popolo che osserva, i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Non abbiamo assolutamente bisogno di questo tipo di oggetti che vengono chiamati sacri, ma che in realtà sono soltanto profani e trasgrediscono il secondo comandamento: non ti farai né scultura, né idolo, né immagine alcuna, non ti prostrerai e non li adorerai. Questo è ciò che Dio ci dice riguardo a questi oggetti a questi oggetti e perché non ne abbiamo bisogno? Perché non ne abbiamo bisogno? Se ci ricordiamo le parole di Gesù in Giovanni capitolo 4 versetti 23 e 24 Gesù ci dice che noi poiché Dio è spirito ed è spirituale noi non abbiamo bisogno di questo tipo di oggetti ma abbiamo bisogno di adorare Dio in spirito e in verità. In spirito e in verità. Vorrei che andassimo a vedere una citazione davvero molto interessante. Una citazione molto interessante che troviamo in Patriarchi e Profeti, capitolo 200, pagina 253, paragrafo 2. Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra. Non ti prostrare dinanzi a tale cose e non servir loro. Esodo 20, versetto 4. Il secondo comandamento proibisce l'adorazione del vero Dio raffigurato in immagini o simulacri o idoli. Molti popoli pagani sostenevano che le loro immagini culturali erano semplici figure, simboli, attraverso i quali adorare la divinità. E ora ascoltate il tentativo di rappresentare l'essere eterno con oggetti materiali, che cosa fa? Svilisce nell'uomo l'idea di Dio, la indebolisce, la corrompe, corrompe nelle menti degli uomini l'idea di Dio. La mente, distolta dal pensiero della sua infinita perfezione, sarà attratta da ciò che è creato e non dal creatore. Quando il concetto di Dio viene svilito, corrotto, anche la dignità dell'uomo viene degradata e proprio questo è quello che noi abbiamo visto con l'esempio dei pagani di Roma che avevano corrotto l'immagine di Dio e di conseguenza la loro moralità era scesa nella più terribile perversione. E sapete, in questo momento sto ripensando a queste immagini e sto pensando a tutti questi simboli che vengono utilizzati, che non fanno nient'altro che distogliere l'attenzione dall'infinita potenza di Dio e che corrompono, sviliscono l'immagine di Dio nelle menti delle persone. Anche per quanto riguarda, possiamo vedere in basso a destra, anche per quanto riguarda il crocifisso. Non è così? Molti potrebbero dire del crocifisso ma alla fine è un simbolo, alla fine è un simbolo religioso, alla fine è un simbolo che mi fa pensare a Gesù, c'è Gesù, è una croce di legno con un'immagine di Gesù che è lì crocifissa e ogni volta penso, penso a Gesù. Marco, sei davvero così severo e ristretto nella mente da dire che anche quella croce è un idolo? Oh carissimi, assolutamente sì. E se c'è una cosa che noi dovremmo fare è togliere di mezzo qualsiasi cosa come anche queste rappresentazioni. Perché? Perché sviliscono nella nostra mente l'immagine di Dio. E vorrei darvi una prova scritturale davvero molto, molto potente per questo fatto. Vorrei che andassimo assieme in numeri capitolo 21. Numeri capitolo 21. Inizieremo a leggere dal versetto 7. Numeri capitolo 21 dal versetto 7. Probabilmente alcuni tra di noi si ricordano di questo evento dove a causa di una disubbidienza da parte del popolo uscirono dei serpenti velenosi che attaccarono il popolo di Israele e a questo punto venne trovato come soluzione quello di forgiare un serpente di bronzo. Andiamo a vedere che cosa ci dice. Numeri 21 dal versetto 7. Il popolo venne da Mosè e disse, abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te, prega il Signore che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè, forgiati un serpente velenoso e mettilo sopra un'asta, chiunque sarà morso. Se lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta. E avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita restava in vita. Voglio che sappiate che questo passaggio è un passaggio molto significativo. Questo passaggio in realtà ci parla del piano della salvezza in Cristo Gesù, lo sapevate? Ci parla proprio di Gesù Cristo. Per poter salvare le persone che venivano morse dai serpenti velenosi, Dio disse a Mosè di forgiare un serpente di bronzo, doveva essere un serpente velenoso di bronzo che cosa rappresenta il serpente no. mm -hmm. ma oltre al diavolo e capiremo perché in questa circostanza Gesù viene rappresentato come questo serpente in Genesi capitolo 3 se ci ricorderemo dopo la caduta di Adamo ed Eva nel peccato Dio pronunciò una sentenza o per meglio dire una maledizione sul serpente ce lo ricordiamo quando noi pensiamo al serpente dobbiamo pensare che il serpente tra tutti gli animali è stato un animale maledetto da dio costretto a strisciare sul suo ventre per tutti i giorni fino a questo momento il serpente è un animale male... maledetto Gesù ci dice Galati capitolo 3 il versetto 13 che per poter riscattare l'umanità dalla maledizione del peccato Gesù doveva prendere su di sé la maledizione. Perciò questo serpente che rappresenta la maledizione del peccato ci rappresenta di fatto quel Gesù che prese su di sé la maledizione di noi uomini, ma attenzione, questo serpente doveva essere doveva essere innalzato su un'asta. Ci dice il versetto, il versetto 8. Forgiati un serpente velenoso e mettilo sopra un'asta. Mettilo sopra un'asta. Mettilo sopra un bastone. Mettilo sopra un legno. Mettilo là sopra, appeso ad un'asta. Se ci ricordiamo Gesù Cristo prese su di sé la maledizione del peccato. Dove? Sulla croce, sul legno della croce, su quell'asta. E ora chiunque guardava quel serpente sull'asta, se era morso, rimaneva in vita. E noi oggi, se abbiamo peccato, nonostante Dio ci inviti a non peccare, ma se abbiamo peccato, Dio ci invita a rivolgere i nostri sguardi verso quel Gesù che è morto per noi sul legno della croce. E per confermare il tutto, andiamo a vedere assieme che cosa ci dice Giovanni capitolo 3. Per confermare che questo episodio si riferisce proprio a Gesù. Giovanni. Giovanni capitolo 3 e leggeremo assieme dal versetto 14. Giovanni 3 dal versetto 14. Dal versetto 14 ci viene detto, E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, e sta facendo riferimento a quel serpente velenoso di bronzo sull'asta nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo, Gesù, sia innalzato. Ed era Gesù che lo diceva, affinché chiunque creda in lui abbia vita eterna. Versetto 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Quel serpente, ancora una volta voglio che rimanga nella vostra mente: era un serpente di che materiale? Di bronzo. Quel serpente di bronzo che era appeso su quest'asta rappresentava il sacrificio di Gesù sulla croce, siete d'accordo con me? Chiunque guardava era salvato. Sapete che cosa accadde dopo l'evento nel deserto? Ho cominciato ad adorare questa serpente. Il popolo di Israele prese questo serpente e lo conservò. E sapete che cosa fece con questo serpente di bronzo? Lo iniziò a venerare, lo iniziò ad adorare. Esattamente come molti fanno con che cosa? Esattamente come molti fanno con il crocifisso. Il serpente rappresentava Gesù crocifisso sulla croce e ora moltissime persone, così come per il serpente, che avevano preso, conservato e adorato, molti oggi prendono il crocifisso, lo prendono e lo adorano. Ma sapete? questo crocifisso è un idolo esattamente come divenne un idolo quel serpente di bronzo e sapete quale fu l'unica soluzione ah, andiamo a vedere seconda re seconda re seconda re capitolo 18 seconda re capitolo 18 leggeremo dal versetto 1 seconda re capitolo 18 dal versetto 1 il terzo anno di Osea, figlio di Ela, re di Israele, cominciò a regnare Ezechia, figlio di Acaz, re di Giuda. Passiamo al versetto 3. Egli, Ezechia, fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide, suo padre. Che cosa fece di così giusto questo re? Soppresse gli alti luoghi. Frantumò le statue, mm -hmm. perché il comandamento che cosa ci dice? Non farti né statua né immagine né idolo alcuno. Abbatté l'idolo di Astarte e fece a pezzi che cosa? E fece a pezzi il serpente di bronzo che Mosè aveva fatto. Perché? Perché fino a quel tempo i figli di Israele gli avevano offerto incenso. Lo chiamò Neustab. Egli mise la sua fiducia nel Signore, Dio di Israele. E ci viene detto, e tra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui, che lo precedettero, non ve ne fu nessuno simile a lui. Non ci fu nessun re simile a lui. E che cosa fece questo re? Dovette distruggere quel serpente che Dio aveva detto di costruire a Mosè, di innalzarlo su quell'asta affinché guardandolo potessero avere la vita. Ma loro lo adorarono, lo venerarono e diventò un idolo per loro, così come oggi quella croce con il Gesù crocifisso, quel crocifisso, è diventato per la maggior parte un terribile idolo che dovrebbe essere allontanato distrutto questo è il problema questo è il problema ma perché se capiamo questo importantissimo principio perché allora la maggior parte dei cattolici non vuole abbandonare questo tipo di adorazione e di venerazione degli idoli perché perché il sistema il sistema e non le persone perché il sistema è troppo corrotto per poter dire, no, abbiamo sbagliato fino a questo momento. No, ci tiriamo indietro adesso. Non potranno mai farlo perché questo è il sistema corrotto di, di Babilonia. Perciò il sistema cattolico dovete trovare uno stratagemma. Uno stratagemma per distogliere l'attenzione degli uomini da questo secondo comandamento. E che cosa fece? Non modificò i comandamenti perché abbiamo visto che lì ci sta scritto chiaramente nella traduzione, sta scritto chiaramente di non farsi idoli, di non farsi sculture, di non farsi immagini, di non prostrarsi e di non adorarli. Ma per quanto riguarda il catechismo cattolico, che cos'è il catechismo cattolico? È la modalità di inculcare ai fedeli una sorta di studio biblico cattolico la formazione sulle tradizioni e sugli insegnamenti cattolici che viene fatta ai fedeli, ebbene in quel catechismo i comandamenti sono cambiati. I comandamenti non sono più quelli che troviamo così come li troviamo nelle sante scritture. Riguardo ai dieci comandamenti alla versione più diffusa nel mondo cattolico, che è quello del catechismo, ci viene detto, Sebbene l'originale ebraico compaia nelle Bibbie cristiane e anche cattolico, in ambito cattolico ne esistono diverse versioni, tra le quali una ridotta che è la più diffusa nel mondo, il cui scopo, dicono loro, è quello di facilitare la memorizzazione per il destinatario della catechesi, ma ascoltate che cosa fanno, e questa è la versione più diffusa. Il primo comandamento dice non avrai altro Dio all'infuori di me e su questo siamo completamente d'accordo. Ma vi ricordate qual è il secondo comandamento che abbiamo letto e che stiamo studiando? Non ti farai né scultura né immagine alcuna, non ti prostererai, non gli adorerai. Ma cosa c'è qui nel secondo comandamento? Non nominare il nome di Dio in vano che è il terzo comandamento. La domanda è dove è finito? Il secondo comandamento, nella catechesi, nel, nella formazione dei giovani cattolici per la fede, questo secondo comandamento non c'è più. È sparito, l'hanno cancellato completamente. Ed ecco che il terzo comandamento, non nominare il nome di Dio in vano, è diventato il secondo comandamento. E il quarto comandamento, ricordati di... Mm di santificare il giorno di sabato oltre a essere diventato il terzo comandamento da quarto a terzo è diventato ricordati di santificare le feste tra cui la festa più importante la festa eucaristica la festa della domenica il giorno di riposo domenicale inchinato il dio sole quello che abbiamo già di cui abbiamo parlato ma comunque ne parleremo meglio nei prossimi studi quando arriveremo al quarto comandamento e per, e per cercare di riempire il vuoto del secondo comandamento che non c'è più, che cosa hanno fatto con gli ultimi due o con l'ultimo comandamento per meglio dire? L'ultimo comandamento, il decimo, che ci dice non desiderare la donna d'altri e non desiderare le cose d'altri, sono stati divisi in due comandamenti per poter ritornare al numero dieci per poter ritornare al numero 10. Ebbene, attraverso quello che abbiamo visto in questo momento e il modo nel quale questo sistema ha modificato la legge di Dio, cancellando i comandamenti e modificandone altri, possiamo vedere semplicemente quello che è il vero carattere profetico e profano di questo sistema cattolico, che è effettivamente quello che vediamo in Daniele capitolo 7, ovvero il piccolo corno, quel piccolo corno papale che sorge sulla testa della quarta bestia di Daniele capitolo 7, che sorge in mezzo alle dieci corna, alle dieci corna. Andiamo a vedere che cosa ci viene detto di questo corno, piccolo corno, in Daniele capitolo 7. Che cosa avrebbe fatto questo piccolo corno papale nel corso della storia e nel corso della sua supremazia? Daniele capitolo 7, inizieremo a leggere dal versetto 23. Daniele 7, versetto 23, inizia dicendoci, ed egli mi disse, la quarta bestia è un quarto regno sulla terra che rappresenta l'impero romano diverso da tutti i regni che divorerà tutta la terra, la calpesterà e la frantumerà. Le dieci corna sono dieci re che sorgeranno da questo regno, che rappresentano i dieci, le dieci tribù barbariche che si andarono a spartire il territorio romano. Ma ascoltate, e dopo quelli, dopo quei dieci, sorgerà un altro re, un piccolo corno che sarà diverso dai precedenti e abbatterà tre re. Egli parlerà contro l'Altissimo. Affliggerà i Santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i tempi e la legge. I Santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Questo potere del piccolo corno non rappresenta altro potere se non quello papale del sistema cattolico romano. Che per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, per tre tempi e mezzo, per 1260 anni, dal 538 al 1798, durante il tempo del Medioevo papale, perseguitò i santi dell'Altissimo. Che altro fece questo potere blasfema? Blasfemo, qui ci dice che avrebbe pronunciato parole arroganti contro Dio, bestemmiando Dio, bestemmiando il carattere di Dio, facendo percepire alle persone un carattere diverso da quello che è il carattere del vero Dio. Ed infine vediamo che questo potere avrebbe cercato di mutare i tempi e la legge cercò di mutare i tempi e la legge. Questo potere mutò i comandamenti di Dio, ed ecco che in tutto questo noi vediamo questo potere profetico, che ancora oggi ha una grande influenza e che in questi ultimi giorni otterrà nuovamente la supremazia. Ma vogliamo cercare di capire ora, in questi momenti, perché così Pericoloso per noi farci idoli, farci sculture, immagini, prostrarci davanti ad esse e adorarle. Perché è così terribile? Abbiamo visto questa mattina che gli idoli o le false divinità, in prima Corinzi, capitolo 8, i versetti da 4 a 6, ci dicono che gli idoli sono nulla. Giusto? Gli idoli sono nulla. Perché di fatto non esistono, sono dei pezzi di ferro, sono dei pezzi di legno, d'oro, d'argento, non sono nulla, non vedono, non parlano, non odono, non rispondono, sono nulla. Qual è il problema? Il problema è che Satana se ne serve per distogliere l'attenzione degli uomini da Dio. Per ridurre quello che è l'amore nei confronti di Dio, portandola all'amore di questi idoli, e svilendo il carattere di Dio, pervertendo il carattere di Dio. E come risultato, quando una persona di propria Sua volontà adora e venera questi oggetti, queste immagini, queste sculture, sebbene portino il nome di cristiane, tuttavia portano a Satana un grande omaggio. Portano ad adorare Satana e ad adorare i suoi angeli, i demoni. Andiamo a vedere che cosa ci dice la parola di Dio, perché la parola di Dio è davvero molto chiara a proposito. Quando si adorano degli idoli non si fa nient'altro che adorare Satana e i suoi demoni. Andiamo a vedere. Apocalisse capitolo 9. Apocalisse capitolo 9, e leggeremo assieme il versetto 20. Apocalisse, capitolo 9, e leggeremo il versetto 20. Il resto degli uomini, che non furono uccisi da questi flagelli, non si ravvidero dalle opere delle loro mani. E ora ascoltate: non cessarono di adorare i demoni e gli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno che non possono né vedere, né udire, né camminare. Che cosa facevano questi uomini? Adoravano gli idoli di legno, d'oro, d'argento che non possono né vedere, né udire, né sentire, né camminare ed è vero, quegli idoli non sono nulla, ma attraverso questa adorazione loro di fatto rendevano omaggio ai demoni, rendevano omaggio a, a Satana. Questo è il grande pericolo e questo è il grande problema al quale al quale ci esponiamo attraverso questa adorazione. Ma voglio che sappiate che c'è anche un pericolo per noi quando. Dalla lettera del secondo comandamento ci spostiamo allo spirito del secondo comandamento. Perché probabilmente per noi che siamo nella fede come veri cristiani, nell'ambito protestante o persino in quella che è la nostra fede come avventisti del settimo giorno, diciamo noi non adoreremo mai questi idoli, vero? Di legno, di pietra, d'argento? D'oro non li adoreremo mai. Chi tra di noi si metterebbe ad adorare un idolo? Nessuno lo farebbe, soprattutto con la conoscenza che abbiamo. Ma la domanda ora è: in che modo noi potremmo adorare, servire, prostrare degli idoli da un punto di vista spirituale? Perché questo è un problema molto serio e molto grave. Se ritorniamo alla definizione di idolo, ci ricorderemo che oltre ad essere un idolo ogni oggetto o immagine di oggetto che sia adorato e venerato in quanto ritenuto una divinità o simbolo di una divinità e magari per noi questa prima applicazione non ci tocca, ma il secondo ci dice una persona o cosa anche astratta, amata o venerata come un idolo o comunque posta su un piano superiore all'umano, una persona o cosa anche astratta e questa mattina ne abbiamo parlato in parte, abbiamo parlato in parte di soprattutto i giovani che il più delle volte si fanno degli idoli di quelli che sono le star di questo mondo, di quelli che sono gli attori, i cantanti, gli artisti, gli sportivi, i calciatori di questo mondo, che vogliono vivere esattamente come vogliono loro e che dicono, il mio idolo è lui, è questo, è quell'altro. Persone cose oppure anche persone astratte un supereroe un supereroe o oh, carissimi fratelli e sorelle sapete voglio provare a ricordarmi di prendere come esempio me stesso perché anch'io mi rendo conto che tanto tempo fa quando ero più giovane ero più piccolo e per certo andavo in chiesa anch'io. Nonostante non avessi un interesse nei confronti di Dio o non avessi un grande interesse nei confronti di Dio, le persone mi chiedevano, Marco, ma tu di che religione fai parte? Sono un cristiano avventista del settimo giorno, ma il mio interesse non era per Dio. Perché andavo in chiesa per fare che cosa? Per giocare con gli amici, con i compagni ma non avevo alcun interesse per Dio. E quando nella mia vita è apparsa una passione che misi davanti a Dio, che era quello dello sport, che era quello del rugby, mi rendo conto che non soltanto feci di questo sport il mio Dio messo davanti al Signore, ma feci anche di alcuni giocatori di alcuni giocatori di rugby che io ammiravo tanto, che erano i miei idoli, che erano i miei idoli. E sapete, sapete cosa avevo sul cellulare ogni volta? Sapete cosa avevo ogni volta sul cellulare? Io non so che immagine mettete sul cellulare. Non so se mettete un paesaggio, se mettete qualche cosa, ma quando avevo la passione del rugby, voglio che sappiate una cosa, le uniche immagini che vedevate sul mio cellulare oh, erano i giocatori di rugby che mettevo sempre lì da poter vedere, da poter contemplare, perché volevo essere esattamente come loro. Voglio chiedervi, non è forse questo? un idolo al quale ti prostri ogni volta che lo vedi? E mi rendo conto che questa esperienza che io ho fatto è l'esperienza di molti giovani, sia nella nostra denominazione che nel mondo cristiano in generale, nel mondo dove i giovani hanno entrando nelle camere i poster con gli attori. Con i cantanti, con i calciatori, il mio idolo è questo e quell'altro. Quando il sabato va in chiesa? Torni a casa, il mio idolo è questo. Per altre denominazioni che uh, vanno la domenica, tornano a casa e che cosa fa? Il mio idolo è questo e quell'altro. Parleremo anche della questione sabato e domenica in questa serie di presentazioni per capire quale sia il vero giorno di riposo e di adorazione. Ma ora ci vogliamo concentrare su questo tema. E vogliamo capire che effettivamente anche questa è una forma di idolatria e noi forse non ci prostriamo davanti a quel poster, ma è il nostro cuore che cosa fa ogni volta che ci passa di fianco. Magari non facciamo come i cattolici che ci facciamo il segno ogni volta che passiamo di fianco alla statua, all'immagine, ma ogni volta che ci passiamo di fianco. Questa è una forma di idolatria. E così come abbiamo visto prima che gli uomini che adoravano gli idoli di fatto adoravano i demoni, forse non ce ne rendiamo conto, ma il più delle volte Satana è soddisfatto quando vede queste cose, perché sa che la nostra attenzione è distolta dal vero Dio, è distolta dalla vera adorazione, da quei pensieri che dovrebbero essere rivolti verso Dio, dall'amore nei confronti di Dio. E Satana? è felice. Questa è idolatria. Ebbene, in questi momenti con l'aiuto di Dio vorrei che andassimo a vedere come continua il comandamento. Esodo capitolo 20. Esodo capitolo 20. Esodo capitolo 20 e vorrei che leggessimo dal versetto 4. Il secondo comandamento ci dice non farti o non avrai scultura, idolo né immagine alcuna, delle cose che sono lassù nel cielo, qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Voglio che ci fermiamo qui, andremo avanti nel comandamento a breve. Sono un Dio come? Sono un Dio geloso. Sono un Dio geloso perché quando noi adoriamo questi idoli e rendiamo omaggio a Satana, noi di fatto stiamo commettendo un adulterio spirituale perché noi tutti quanti nel momento nel quale professiamo di essere cristiani, professiamo di esserci uniti a un solo marito e quest'unico marito è Cristo Gesù. E quando noi distogliamo l'attenzione dal nostro unico marito per unirci a una falsa adorazione di idoli, di immagini o di qualsiasi altra cosa che possa essere nel nostro cuore o nella nostra mente, noi commettiamo adulterio spirituale. Per questo motivo Dio è geloso. Da Patriarchi e Profeti, pagina 253, paragrafo 3. Io l'Eterno, l'Idio tuo, sono un Dio geloso. L'intima e sacra unione esistente tra Dio e il suo popolo è rappresentata dall'immagine del matrimonio. L'idolatria costituisce un adulterio spirituale e provoca in Dio una sofferenza che viene definita gelosia. Carissimi, non voglio che pensiate a questa gelosia come a un sentimento malsano, perverso, umano, che molto spesso vediamo tra gli uomini di gelosia morbosa. Non a questo si sta riferendo Dio. Dio si sta riferendo a una sofferenza e a un grande dispiacere per le scelte che noi facciamo. È come se ad un certo punto ci rendessimo conto che il nostro marito o che nostra moglie ci sta tradendo con qualcun altro, come ci sentiremmo? Voglio chiedervi come si sente Dio quando si rende conto che la persona che tanto vorrebbe amare lo sta tradendo con, con Satana, il grande nemico. Questo è il problema e questa è la terribile conseguenza. Dio è geloso e desidera togliere dalla nostra vita ogni forma di idolatria. Ogni forma di idolatria. In questi momenti, prima di continuare con il comandamento, vorrei presentarvi due forme di idolatria che molto spesso trascuriamo e che la Bibbia chiama essere pura idolatria. Andiamo a vedere che cosa ci dice. Efesini. Efesini? Efesini capitolo 5. Efesini, capitolo 5, leggeremo assieme il versetto 5. Efesini 5, versetto 5, oh carissimi, ogni forma di idolatria deve essere torta dal nostro cuore. E ora stiamo entrando in quello che è lo spirito della legge, nello spirito del secondo comandamento. Efesini 5, versetto 5, ci dice perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro, o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Come vengono definiti gli avari? Gli avari vengono definiti idolatri. Andiamo a vedere un altro passaggio che troviamo in Colossesi 3. Colossesi capitolo 3, leggeremo assieme il versetto 5. Colossesi 3, versetto 5. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno. Fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avarizia, che è idolatria, cupidigia o avarizia che è idolatria. Una persona che è avara e una persona che è avida vengono definiti essere idolatri. Ma che cosa signi significa essere avaro e che cosa significa essere avido? Vediamo assieme. Avaro significa chi? per un eccessivo attaccamento al denaro o un esagerato senso del risparmio, è estremamente restio a spendere. È estremamente restio a dare. Lui non vuole dare. Lui vuole tenere tutto per, per se stesso. Cosa significa invece avido? che ha smodato desiderio di una cosa in genere di beni e piaceri materiali che è ingordo avido di cibo avido di guadagno avido di ricchezze avido di piaceri avido di vendetta una persona avida è una persona che vuole prendere per sé qualcosa che non ha la persona avara è uno che non vuole dare a nessuno e che vuole tenere per sé una persona avida è qualcuno che vuole prendere ciò che non ha e tenerlo tutto quanto per sé Avaro e avido. E questo è una forma di idolatria. Questo è lo spirito del secondo comandamento. Avarizia e avidità è un idolo nella nostra vita. E sapete, proprio questi sono quei peccati che più facilmente vengono trasmessi anche ai propri figli e ai figli dei propri figli fino alla terza e la quarta generazione. Ecco perché se torniamo in Esodo, esodo esodo capitolo 20 esodo capitolo 20 il versetto 5 continua dicendoci qualcosa di molto importante esodo capitolo 20 il versetto 5 dopo aver detto non ti farai scultura né immagine alcuna versetto 5 non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai perché io il signore il tuo dio sono un dio geloso e ora che cosa dice che punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano perché Dio punirebbe il peccato dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione. Noi sappiamo che Dio non punisce qualcuno che non ha commesso il peccato. Dio non punisce nessuno soltanto perché il proprio padre o il proprio nonno hanno commesso certi peccati. Cos'è che punisce Dio? Dio punisce Quei peccati che vengono trasmessi, insegnati, educati ai propri figli, ai propri nipoti. E questi peccati dell'idolatria, questi peccati dell'avarizia e dell'avidità sono i peccati che più vengono trasmessi ai propri discendenti e che i propri figli e i nipoti commettono seguendo le orme dei genitori, da patriarchi e profeti. Ci dice, e sarà tutto molto più chiaro, punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. È inevitabile che i figli soffrano per le conseguenze degli errori dei genitori. Tuttavia, se non hanno condiviso le loro colpe, le colpe dei genitori, non saranno puniti per le loro responsabilità. Questo è ovvio, perché il nostro Dio è un Dio di giustizia. Ma attenzione che cosa succede? è vero però che di solito di solito generalmente i figli che cosa fanno seguono le orme dei genitori le tendenze ereditarie e l'esempio rendono il figlio partecipe delle debolezze del padre e ovviamente anche della madre gli istinti devianti la corruzione morale così come avviene per l'età fisica e le malattie, vengono trasmessi in eredità fino alla terza o alla quarta generazione. L'affermazione di questa terribile verità che cosa dovrebbe suscitare in noi? Dovrebbe scoraggiare l'uomo a rendersi strumento delle maledizioni del male. Questo è quello che noi dovremmo capire da quanto stiamo studiando e da quanto stiamo leggendo e dovremmo capire che ogni nostra scelta nel bene o nel male, soprattutto nel male, ha delle terribili conseguenze non soltanto per noi, ma anche per i nostri figli, per i nostri nipoti e le persone che sono accanto a noi. Tuttavia. C'è anche una grande promessa e con questa ci avviciniamo alla conclusione. Il versetto 6, che è l'ultima parte del secondo comandamento, ci dice Ma uso benignità fino alla millesima generazione, verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti che dio straordinario non è forse così la benignità e la misericordia di dio fino alla millesima generazione il commento va avanti dicendoci il secondo comandamento proibisce il culto degli idoli e impone l'adorazione del vero dio coloro che agiscono con fedeltà proponendosi di servire il signore riceveranno l'eredità delle sue benedizioni essa non si limita alla terza e quarta generazione, come viene detto, della maledizione rivolti a quanti odiano Dio, ma arriva fino alla millesima. Possiamo vedere che per davvero la bontà e la misericordia di Dio sia molto maggiore rispetto alle conseguenze della causa del peccato. Ebbene, in questi momenti vorrei che ci rendessimo conto che coloro che amano Dio, coloro che amano Dio, avranno il desiderio, avranno il desiderio di osservare i suoi comandamenti, Avranno il desiderio di adorare Dio secondo quelli che sono i suoi comandamenti, secondo quelli che in modo particolare sono i primi quattro comandamenti e chi adempirà questi quattro comandamenti amando Dio, servendolo e adorandolo? Dio concederà la sua grazia affinché essi possano osservare gli ultimi sei comandamenti amando così il loro prossimo. E soltanto coloro che osservano i comandamenti ricevono una benedizione fino a quando? Fino alla millesima generazione. Fino alla millesima generazione ricevono quella che è la benedizione, la benignità e la misericordia di Dio. Quasi come indicare che soltanto coloro che osservano i comandamenti, per mezzo della grazia concessaci da Dio, soltanto coloro avranno parte della vita eterna, della vita eterna. La millesima generazione è come un simbolo della vita eterna, tant'è che se andiamo in Apocalisse capitolo 22, questo sarà il nostro ultimo versetto, Apocalisse capitolo 22. In Apocalisse capitolo 22, al versetto 14, ci viene detto, beati quelli che osservano i suoi comandamenti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Soltanto coloro che lavano le proprie vesti nel sangue dell'agnello e osservano i comandamenti di Dio, così come ci viene detto nella versione originale del testo, soltanto coloro che osservano i comandamenti di Dio potranno entrare per le porte della nuova Gerusalemme, la nuova e santa Gerusalemme, e potranno prendere dal frutto dell'albero della vita. E che cosa succederà quando mangeremo dal frutto dell'albero della vita? La nostra vita sarà perpetuata per l'eternità così come doveva essere nel giardino dell'Eden all'inizio, quando Adamo ed Eva e i loro discendenti dopo di loro avrebbero dovuto mangiare di questo albero della vita per poter avere la vita eterna. Ebbene Dio ci offre la sua benignità per coloro che osservano i suoi comandamenti fino alla millesima generazione, proprio per dirci e per mostrarci che il regno della grazia di Dio. Il regno della bontà e della misericordia di Dio è molto più abbondante rispetto al regno dell'oppressione e della schiavitù del peccato. Il comandamento ci dice, se ami Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, se tu ami Dio, non ti farai alcuna scultura, né idolo, né immagine alcuna, non ti prostrerai e non gli adorerai. E questa è un'altra straordinaria promessa per coloro che amano Dio, che sarà dempiuta nella loro e nella nostra vita. Vorrei invitarvi a pregare in questa occasione e a ringraziare il buon Dio per quanto abbiamo sentito. Signore Padre Nostro, ti vogliamo ringraziare per la tua preziosa parola, ti vogliamo ringraziare ancora una volta per i tuoi comandamenti così solenni, così santi. Grazie, perché attraverso di questi possiamo capire come onorarti meglio, come amarti meglio. Signore, vogliamo servirti, vogliamo adorarti ogni giorno della nostra vita e desideriamo farlo in spirito e in verità, conformemente ai santi principi della tua legge nella lettera e nello spirito. Signore, non vogliamo peccare contro di te, ma desideriamo amarti e onorarti. Ti preghiamo, togli dalla nostra vita ogni idolo. E ti preghiamo, Signore, aiutaci a fare di te e di te soltanto l'attrazione principale nella nostra vita. Vogliamo dirigere tutti i nostri pensieri, tutte le nostre forze, tutto il nostro amore. Nei tuoi confronti, aiutaci a non essere distolti da null'altro. E, Signore, ti preghiamo, allontana Satana dalla nostra vita. Amen. Ti ringraziamo e per questo ti lodiamo. Nel nome prezioso di Cristo Gesù. Amen. Amen.